Meteorite di Plutone Comunque Rea è sempre stata un po' una figa di legno. Facile di, di metterlo. No, no, qua lo devi mettere dentro. e devi metterlo nel buco. Sì, ecco, ve l'ho messo nel buco e poi dopo devi mettere questo qui che così sta dritto. Se fai dei video con me sai che saranno demonetizzati, vero? Seul Machia scatta i regali dal Giappone che Seba gli ha portato. Eh, si deve ritenere fortunato che non gli abbia ucciso le solite due tre action figure. Eh Seba? Allora, e bene, siamo a casa di Solmafia Mafia sì, Ci tengo a precisare che questa felpa è mia Perché se la vedete anche nel mio video Poi pensate che l'ho rubata a lui No, questa è mia, ok? Sì, no, figurate se mi metto queste cose Allora... <ride> Soul mafia. Raffini ha scelto di essere un po' cameraman oggi <ride> e di provare diverse inquadrature <ride> comunque. Con grande gioia. Sono molto felice in realtà. Quindi, adesso apriamo questi regali. Yay! La fomentazione, sai che la mia parola preferita nuova è fomentata. Non devo trovare tutte le sed, però troviamole tutte, già okay. che ci siamo, ok? Io sto prendendo a. a, a, a cazzo. Ok, vai. Cos'è? Ma questa è cos'è? Pluto! Ah, tu l'hai riconosciuta Pluto. subito? Certo, ma cos'è questo? È troppo grande per me è. è, è, è una grandezza normale no però dico, ma sai che cos'è un gashapon no? sono quelli certo. dati, gashapon, grandi così eh, ma che sono i gashapon grandi insomma so dunque grazie è molto bello spettacoli Spettacolo? è stata la prima cosa che ho comprato sì Quando l'ho vista ho detto Ah secondo me E poi abbiamo è bello E non ce l'ho Abbiamo dovuto anche cercare Quale sei era praticamente Però tu mi metti in crisi Perché se tu mi inizi le collezioni Poi io devo finirle io <ride> quindi, Tu Quindi queste sono tutte hai... collezioni diverse eh, <ride> Che mi prepara allora, lo <ride> c'è qui dentro aspetta Ah non, non l'ho mai aperto non Ah so. è, è per metterlo in piedi Ah vedi Tra l'altro ragazzi Se c'è qualche fan di Sailor Moon La versione calabrese Del meteorite di Plutone Di Sailor calabrese. Pluto Eh no te la devo far sentire Ok in pratica, Seidor Pluto c'ha avuto una stagione in cui era doppiata da una calabrese. Ah, si? Sì? <ride> <l 'ho> <ride> e faceva vista. tipo Meteorite di Plutone. <ride> faceva così. Io la adoravo, cioè la adoravo la follia. No, comunque sono solo quattro queste. Perché sono. Questa che sei, Lore? Scusa, c'è Uranus, Kibiusa, Nettuno e Pluto. Eh, beh, sono solo quattro. Ma si illumina? Ma ho capito cosa fa sotto? Cos'è che fa? Niente, penso che sia suonato. Assolutamente... Ah, c'è cioè il lipstick. Ma non sarà un lipstick vero? Eh no, però lo puoi. Sì, sì, ma sicuramente. scusa Se no, te lo regalo. Se non puoi neanche dare il lipstick. Ah no ma è finto! È finto eh! Ma <ride> perché? Ma perché scusa? Però è molto bello, a me piace. E poi di dai il rossetto. Solo Non <ride> mettermelo in bocca È eh, di plastica Questo vo voto Vuoi dare i voti anche? Dai i voti beh, Ma, ma se dormuce Sarà tipo tutti dieci per me no. Questo è figo Cioè questo è, questo è, è proprio, proprio bello E lo metti qui Ficcolo un secondo Io non sono capace di, di metterlo No no qua lo devi mettere dentro eh, Devi metterlo nel buco Sì ecco lo ho messo nel buco E poi dopo devi mettere questo qui Che così sta dritto Ok. Però non, non riesco a trovare l'altro. Eh? Ma quindi se lo metti nel, nel, nel buco si, si rattrizza. Eh sì, in teoria sì. Ah. Se lo metti nel buco anche... Cioè, sì. Ma il buco è dietro qua? Ah, eh, il And buco è dietro, guarda <ride> qua. No, però questo Aspetta è... Aspetta che... che lo stai infilando. Eh, ma cioè, ce l'ha stretto, non si... So. Fammi provare. No, ma è che si deve un po' abituare. Oh guarda che bello! ce l'hai fatto Ok allora a questo non do 10 perché non ho visto ancora gli altri Li do un bel 8 però perché è proprio bello Secondo andiamo sempre sì, a me sembrava una è che era la tua preferita. Questa sì, è questa una bellissima. Questo mi sa che anche si attacca. Come si attacca? Eh, no, penso che sia stickers. No, sì, ma vedete... no, non è stickers. Beh, però si attacca alle, alle eh, cose. Sì. Bello questo. Me lo attacco è bello. alla. Sì, è bellissimo. Me lo attacco alla... allo zaino. Ma che è che ti ha detto grosse cose? Scusa, che ha visto il video ti ha detto. Eh, sì, alcuni dei, dei miei followers Perché sì. mi sono proprio impegnato. Ah, ma sono. Ah. Sono proprio attaccate Ah, come si fa ad attaccare sta cosa? Ma no. cos'è? Ma sono un tipo delle cose ninja? Non so E <ride> sono per attaccare Ma le persone vale. Perché sono attaccate così, come fai a... A cosa serve? Non lo so, è bello. Cioè è bella, però a cosa serve Però ah, sull'albero di Natale Ah, sull'albero di Natale Orecchino Fashion, guarda, orecchino K-pop Ma è meraviglioso e allora, questo E poi lo puoi anche usare tipo auricolare, di picchi luna nell'orecchio Passamolo a vedere ma è bello, secondo me è più trendy. È molto trendy, grazie mille. Sì, è anche il fare anche, anche più corto. Questo Perfetto. lo tieni o lo togli. Me lo tengo per il video, grazie. <ride> è molto bello, scopriremo anche l'uso. Se, se, se sapete l'uso di questa cosa, se lo mettete nei commenti, grazie, Satanno! Ma questo si mangia? Come si mangia? C'è scritto. 15 calorie Ah no ci saranno dentro le caramelle Vuoi aprirlo? Eh certo che lo apro Cos'è questo? Ah questo no. sì che, che è un portachiavi, posso appenderlo, non no. come questo No eh, questo è un orecchino infatti non Ah ok è. Ma poi comunque troviamo, no sai cosa magari dobbiamo riuscire a metterti addosso a tutte le cose Ma... Questa è E Questo dalla forma che ha avrei delle idee Però non Del so naso. <ride> Nel naso Nel naso se, se fai dei video con me sai che saranno demonetizzati, vero? Vedi che c'è la caramella? Eh, 15 calorie però questa caramella? Eh, Puoi sono, permettertela sono oggi? Ma Vuoi mangiartela? No. no, ora no, dai. La caramella di, di Sailor Moon non si mangia. Eh no. È bella, c'ha anche tipo un neo. Perché? boh c'aveva cioè, un neo no Sailor Ottaglia aveva un neo sul naso gli hanno fatto un neo sul naso comunque è molto carina ma no, no, avanti sono questo questo video solo dura troppo ah scusa devi vi no, no ma non vuoi non me le scegliere tu ormai me le hai ah, che figata cos'è questa cosa eh praticamente perché per Sailor Moon ho detto volevo un po' strappare per cui ho preso eh, le carte no, di poker no. di Sailor Moon e queste sono proprio fatte bene queste sono eh, eh, c'è anche Sailor cioè sono proprio tutte ma sono bellissime queste queste devo aprirle eh che figata! No, queste sono figatino. E non è neanche costato tanto questo. Devo dire che questo per dire è costato tanto. Però non è che. Forse perché è È, è raro. Per, per... Qual... Esatto. Perché per esempio tipo, io pensavo, tipo, sei i loro diversi hanno costi diversi. Però dipende dalla Dipende dal da, da da fattore. Esatto. vedere se... Ah, guarda che ho tolto il torneo. Ah, l'hai fatto andare da, dal da, da esteticino. Da <ride> allora, questa è fatta proprio bene. È molto carina, sì. Lo apri, se la fini, Tu che sei bravo a aprire le cose. No, no è vero, io sono bravissimo. che sei già le cose. Ragazzi, sono. È una figata sta. Cosa. Queste sono proprio molto bene, sì, queste sono bellissime Bellissime Ma sono proprio tutte le varie Ma vabbè Non so neanche io che cos'è esattamente questo Perché comunque sono regali che sto aprendo con te Non è che li ho aperti già Ci sono le pose Di fine trasformazione di tutte le serie Posso vedere no? le altre io intanto Poi c'è l'una, questa Neptune è fighissima bene eh. è fighissima lei Ma sono proprio disegnate bene queste Cioè guardate che personaggi ci sono Guardate questa è fighissima questo, sai che era un uomo nella versione vera? Questo questo sarebbe stato un uomo? È un uomo nella versione giapponese e una ah, donna nella versione italiana. Sì, sì, perché è tipo gay. Eh, si, sì. c'è anche addirittura. Super la... la figlia: La figlia di Luna e Artemis. La famiglia, cioè. Ok, sono fighissime, però è il caso. Sì, basta, disperate. Perché se, se no non la, la, la regina periglia comunque è il Joker. E l'altro Joker è eh, Sailor B. Sì, va bene, bello. ok, va bene, così, a posto così, dai, prossimo. Questa è forse è stata la Sailor che è costata di più, però è ne valza la pena. È, sono super deform. Ah, ma queste son, non ci sono tutte. Queste. Macchini? Queste sono Ma vedi che non ci sono tutte, sono solo queste tre. E luna. Se vuoi, questa ti posso finire la collezione. Vai la prossima volta. Quando arrivi a 20, eh 20. ma sei tu? Dorm... non c'era. E praticamente la prossima volta che vengo in Corea il suo budget sarà definito da, dagli iscritti. Che è vero? Allora, qui. Quindi iscrivetevi al canale di Sebastiano, così i miei regali aumenteranno, aumenteranno il prezzo. Ma S cazzo, ma sei proprio impedito. Ma oh, perché, sei guarda un bullo. come li apro bene. Sei un bullo. No, non no, è te Ma perché tu c'hai queste bitola lunghe che si infilano con sì, le Io ho delle con mani con, bellissime. Guarda che belle. C'hai cioè, le mani di Gianni Morandi. Ma no, non lo so grandi le tue mani ah no sono vagamente più grandi del mio. shipping ship perché shipping, è eh, anche guarda che erano unghie lunghe proprio per ammazzare mi ha graffiato OTP ship io ora sono shippato con Gio e con Rossella Ah davvero con, con Rossella io sì. con Kumiko e no mi sa che con Yuriko no cos'è? non c'è non c'è si c'è che carina, bellissima questa. Mercury, tra l'altro, è una delle mie, delle mie preferite. Neptune e Mercury. Quindi hai fatto bene a spendere i tuoi soldi su di lei. Anche se hai dormito non è costata. Poi, vabbè, sei dormito, ho preso le carte. Beh, anche Ma perché sei così violento con me? È perché me? Non, non, non riesci, non capisci, vedi? Così è aperto. È un bullo. Sei un bullo, Serafini. No. Serafini, sei bullo. Ma un bullo buono perché ti voglio aiutare. Ma io voglio arrivarci da solo. Eh vabbè, però allora... la mia telecamera non ci arriva Allora, mettiamoglielo dietro a Mercury qua, così <ride> Così, aspetta che anche lei c'ha un po' stretto qua il buco Ok, questa è stupenda ragazzi, ma sono felicissimo, questo è fighissimo. Eh, quella fa vedere Fighissima, per ora è il mio item preferito, è la bella E eh, penso oh, che... che sia stata la, la Sailor costata di più, però non lo so, non mi ricordo più cosa ho comprato Da minchia che ho presa, è costata poco Ma, che, sì. ma perché io un cerchio? Che carina Pluto Eh, non so allora, questa ragazzi è Pluto. No, oh, sei riuscito ad aprirlo. E eh, queste sono quelle, quelle facilitate, erano le, le aperture facilitate. Questa è... Pluto Questa è un'apertura facilitata o... <ride> Dipende da quanto bevo. Non ci crede nessuno. Allora, questa è Sailor Pluto, stupenda. È anche super rara perché è del 1955. Non capisco perché... 95. Eh, 95. Beh. Non capisco perché sia in questo cerchio uh, fatato, però è molto figo. C'erano le Olimpiadi. Ah, ok. Però è bella. Sì. Bella blu, bella, Uno. sì. Questo è piccolino. Testi. Eh, sì. ah, Makoto! però questa è stranissima. Questa è bellissima, però, però è fatta benissimo questa. Eh. È Makoto-chan. Ah, ma or... sono anche i nomi giapponesi. C'è. Certo. Oh, Morea. Morea. Morea. Che nomi avevano? Morena. Perché, perché avevano tutti i problemi intestinali Moregana. Questa è anche stupendissima. Grazie. Hey, ne sono ancora per tante. Per ora per ora mi, mi piacciono proprio tutte. Questa sembra una palla. Cos'è questa? Dei Eiruka Haruka forse a Ruka, non so come si chiama in giapponese Questa è fighissima e tra l'altro ho anche neptune io quindi, Ah di questa versione? mi hai, mi hai... Ti completato mia... la coppia Me l'hai esatto Dove l'hai presa in Japan? Quindi paolo. neanche a farlo apposta No, qua, qua in Corea eh, in un negozio per otaku come me Quindi posso slinguare adesso yeah. Nel mio comodino Bene Grazie, è super figa anche questa Acceleriamo okay. ragazzi se no questo video Sì finito infatti Eh scusami che ne so io, no non lo so questa, che, che, che, questa... questa è stupenda Sì, ma infatti questa è stata l'ultima che ho comprato perché proprio se avanzavano soldi avrei preso Kibiusa se no no Ma te Fatti odi Kibiusa? No io non odio Kibiusa ma ogni volta che c ho, c ho i Gashapon e, eh. e ci sono tutte le, le sailor e Kibiusa mi esce Kibiusa ah, no. ma questa è carina Questa è bellissima Ma anche questa penso che sia un'edizione vecchia così a vedere il design no? Non lo so però è bellissima Ma a te piace di più il design nuovo o quello vecchio? No quello vecchio eh? Stupenda anche questa. Su. Beh però in realtà loro le, le hanno già viste. Sì, ma, non è, ma non è che la fate vedere nel dettaglio però. Ah, eh. ok. FINAS finalmente! <ride> allora. Questa è bruttina, sembra Pollo. Che è strafatta, ragazzi, è oggettivamente fatta di crack. Però queste sono. Guardatela. allora, è un po' sporca dietro. Questa è, è una macotto in riabilitazione da cocaina. Infatti, è un pochino lercia dietro. Però è, è molto carina. Però, mh, cioè, oggettivamente l'espressione è un pochino da cocainomane. Però si sì, vabbè capita Molto carina Oh Sailor Mars finalmente mancava lei È l'ultima credo Ah no no c'era ancora un No ma ci dovrebbero essere ancora due cose Questa sono fomentatissimo sempre di più Bellissima Allora Cos'è? Se la riesco ad aprire Spottato io No ce la devo fare Io credo nelle mie possibilità mm -hmm. Serafini. Perché se ci credi tutto è possibile No L'hai è rotta È morta L'ho sgozzata è morta. è morta Re, Rea, si sì, sì, sì, si chiamava sì, in italiano chiama anche Rea. la gamba! L'ha sportata <ride> completamente raga. Guarda, poi la gamba aspetta, posso prendere un'altra? No, ma perché me la devi rompere? Scusa ma non riesco a capire. <ride> Ok, dai, dai, mettila insieme, poverino. No, la gonna! Eh. Devi metterci la gonna. Eh no, ma facciamo la la, la Sailor Mars Sexy. Noo! Ma è, è quella del, dell'esorcista così se la fai. <ride> Ci sta. Questa cosa mi sta. <ride> <Io> proprio <ride> le <gli> timpani. Perché <ride> ti po ti di sbatte? No, perché sbatte. Ok, poi... vai. Beh. No, la gonna. Ma dai che va bene così è più bella No, sei un maiale. va <ride> Hentai mi insegno. <ride> non sono capace. Non sei, sei capace. Ah, ma questa puoi anche metterla così, voglio. Questa è un po' più No. Vabbè. Montamela, bella. io io cerco di fare. Io intanto cose. la monto. <ride> sei fini. Oddio, è stupendo questo. Ah, quella è una delle prime cose che ho preso. È bellissimo. È eh, la spilla della trasformazione della terza serie di Sailor Moon Ma sei preparatissimo? Certo. Comunque rea è... Questa è sempre stata un po' una figa di legno. No. no? Ah no, voleva farsi Nord Esatto. Era molto attiva sessualmente, Ray. Ah, poi c'aveva il dentista. Giusto, è, è vero? vero? Lei era molto attiva. Guarda che te l'ho già montata. Eh, sei veloce a montare. <ride> sì. Dovresti prendertela un po' più calma. Eh, no. Eh, ma non la fai vedere montata, l'ho montata per niente. <ride> Hai ragione, scusami Come? Ok, Ray montata Ray, bellissima Ok Stiamo accelerando perché si sta scaldando la, la, la macchinetta Quindi saranno reaction più corte d'ora in poi, ragazzi Ok Millard, bellissimo, un po' inutile, ma bellissimo de de Ah, devi aprire anche questo? Sì Monti, questo lo monti te? No è già montato? Si è, si è già montato, Milord, ragazzi. Non c'è bisogno di montarlo. È venuto molto bene. È una... vedi, dire, fino a, Era una mostra che c'era di Sailor Moon e lo spazio. e la collaborazione di Sailor Moon e il tempo. <ride> e lo spazio. Se lo sai che ci sono anche i profilattici di Sailor Moon? Sì, sì, sì, sì, e gli davano il governo, tra l'altro, i dati Sailor Moon. Perché non li l'ha? Eh, no, li distribuivano nelle scuole, in Giappone. Spesso e questo è l'ultimo regalo che non c'entra con Sailor Moon, ma è sempre apprezzato. Un mm. big katsu è sempre apprezzato, sì, sì. Sebastiano. No, eh, sì. <ride> Poi, come... Chi non conoscesse il canale Sebastiano a katsu, mi metto in scheda. Ma cosa... Paura, eh, no. sarà buonissimo. È un po' un big katsu. Schiacciato, però eh. È un cazzo schiacciato. Eh, ma, è, ma è fritto. Come fa a essere fritto e anche confezionato? Eh, sono le magie di, del Giappone. Non l'ho mai mangiato quindi non so neanche se è commestibile. È buono? Ti è piaciuto? È buono? Ora si. Sì. All'inizio, <ride> no. Sa di, curry piccante. Assaggia, assaggia. Assaggia questo big cazzo Fa ah, buonissimo No ma, ma, ma dopo migliore Mmm eh. è vero Bene Va bene okay, Questo è tutto per questo, questo video. video ragazzi Grazie mille Sebastiano veramente hai fatto un ottimo lavoro Per, non, re, per non essere un fan di Sailor Muso. No, ma non, non è, è che non cose... sono un fan Non è che sono un grande fan diciamo Però, Però qualcosa sono, conosco Sono tutte cose bellissime Se proprio devo fare un appunto Magari eh, Sailor che... Venus drogata Magari un po' meno Quindi il tuo regalo preferito è? All... Ah, oh. sono, allora il mio preferito è questa ragazzi perché questa Mercury è stupenda È oggettivamente stupenda e ora per colpa tua devi incominciare la collezione No ma odio. sono solo quattro quindi dai Ok ce la posso fare E poi anche questo ragazzi è stupendo quello con il rossetto finto Bene Va bene potete seguire Sebastiano sui suoi social iscrivetevi Se non siete iscritti a solo iscrivetevi <ride> Beh in realtà <ride> non è <ride> sono messo il mio o sul mio Ah è sul tuo okay. No S se è sul tuo te lo do No no, no, no tu no, <ride> non mi dai proprio niente Serafini uh, Allora ho sbagliato se, sono, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e continuate a iscrivervi anche al suo. Um, Io in un angolo. Eh, L'ho appena frenzonato Scusate ragazzi, ma la eh, vita è così: eh, noi, sì, noi sì. youtuber così, siamo così. Ci usiamo, poi non ci frenzioniamo, Esatto. Ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara. Ciao, ciao. No, non è vero, è il tuo canale. Eh. Che brutto finale. Eh, ma che brutto, ciao me. Eh, is it